Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini con nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, cacao amaro, panna fresca, miele, nocciole tostate e cannella. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 15 secondi da velocità 6 a velocità 10 Mettiamolo da parte in una ciotola, senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale la panna, il miele e la cannella. E razioniamo il bimbi per 6 minuti 50 gradi velocità 3 Aggiungere il cioccolato e amalgamare per 3 minuti, a velocità 3. Il composto è pronto, trasferirlo in una ciotola e riporre in frigo per almeno 2 ore. Abbiamo ripreso il nostro composto dal frigo, adesso andremo a formare i tartufi. Con un cucchiaio prendiamo un po' di composto, mettiamo una nocciola al centro, rividiamolo, cercando di formare una pallina. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Continuiamo così per tutto il resto del composto. Dopodiché metteremo i nostri tartufini per un'ora in frigo. Riponiamoli in frigo per almeno un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso i tartufini nel frigo. Adesso li rodoliamo nel cacao amaro. Posizioniamo nei pirottini di carta e continuiamo così per tutto il resto dei tartufi. Tartufi con nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.